Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Dico mia perché sono da solo perché a mico orso non si è ancora fatto vedere. Ma la puntualità. Va bene, ricominciamo. Ciao a tutti, bentornati nella nostra cucina. Oggi io a mico corso vi facciamo vedere come si taglia e si pela un avocado. Mm. L'avocado è un frutto tropicale, grande più o meno come mico orso. Abbiamo già fatto un video eh, in cui spieghiamo come si fa la salsa guacamole in cui Amicorso è vestito anche per l'occasione. Il link lo trovate nell'info box. Amicorso vi ricorda che l'avocado è un super cibo, è ricco di fibre, di grassi buoni, contrasta il diabete e il colesterolo cattivo ed è ricco di vitamine, ma fondamentalmente resta un grasso, quindi usatelo con moderazione. Detto questo, andiamo a cominciare! Anche per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video fatecelo sapere, mettete like, iscrivetevi al canale, condividete e soprattutto tornate a trovarci nei prossimi video. Io e mi corso, ci salutiamo, ciao a tutti!